eccoci spettatori di Le Fonti TV, siamo tornati in diretta per questo appuntamento mensile con Market Star che torna nel mese di aprile, quindi abbiamo chiuso il primo trimestre dei mercati, cercheremo naturalmente di fare il punto della situazione e poi di proiettarci anche nel futuro, in un futuro che rimane incerto con davvero tanti fattori eh, sul piatto che dovremo analizzare. Lo faremo con la nostra gradita ospite, ovvero Sara Stilano, analista di Morning Star che saluto e a cui do il benvenuto benvenuto, ciao Sara! E grazie per l'invito. Grazie come sempre a te per la disponibilità. Ecco Sara abbiamo detto eh, siamo entrati nel mese di aprile abbiamo chiuso il primo trimestre dell'anno un trimestre eh, insomma abbastanza complesso eh, da gestire perché come al solito eh, i mercati non si sono fatti mancare niente addirittura poi è scoppiata anche la crisi del settore bancario che ha complicato ulteriormente la situazione. Io direi Proprio partiamo ecco da una panoramica di questo primo trimestre, che cosa è successo? Eh sì, è successo proprio di tutto. Eh, si dice a volte che i mercati sono tranquilli per eh, magari lunghe fasi, che magari sono anche noiosi, e poi d'improvviso succede di tutto di più. E eh, forse il primo trimestre ci ha insegnato proprio questo. Abbiamo visto comunque il tema ricorrente dell'inflazione che ci siamo portati dall'anno scorso dei tassi di interesse in salita e poi questa esplosione della crisi bancaria che poi è stata eh, alcuni episodi di crisi bancaria che però hanno scosso i mercati. Eh, però se guardiamo ai rendimenti dei principali mercati azionari è stato comunque un trimestre positivo ed è e lo è stato soprattutto per l'italia per l'europa anche se ad esempio in italia il peso dei finanziari sull'istino listino è notevole quindi quando c'è stata la, la crisi eh, il, il crollo di credit suisse si temeva un contagio un contagio che invece molti osservatori avevano escluso e in effetti se andiamo poi a vedere i rendimenti dei eh, dei listini azionari in effetti questo a parte lo shock iniziale questa questo contagio non c'è stato ehm, la situazione sicuramente rimane non facile per gli investitori ehm, i ribassi degli ultimi mesi però hanno creato anche delle opportunità se guardiamo alle valutazioni, eh, in base alle analisi degli analisti di Morningstar vediamo che comunque l'Europa è a sconto di circa il 5% eh, attualmente, questo significa sostanzialmente che ci sono dei titoli, delle opportunità interessanti sul mercato europeo, però è anche interessante notare che l'Europa è in questo momento a premio rispetto agli, agli Stati Uniti e questa è una situazione che non si vedeva da lungo tempo. In ogni caso, se ampliamo lo sguardo a livello globale, vediamo anche che l'Europa e gli Stati Uniti hanno delle valutazioni che sono sopra la media globale, però in generale questa situazione di alti bassi scossoni ha creato comunque delle opportunità per gli investitori in un contesto che, lo ripeto, rimane molto incerto. Eh sì, assolutamente. Ecco, Io resterei un attimo, Sara, proprio ancora eh, sul riflesso mh, nella crisi bancaria, sull'andamento eh, dei mercati. Hai citato il famoso effetto eh, contagio e naturalmente poi il pensiero va eh, eh, immediatamente a quello che è successo nel 2008 alle Man Brothers, anche se eh, hanno chiarito gli analisti che le condizioni sono diverse. Però per quanto riguarda gli effetti a lungo termine, eh, si è espresso proprio nelle ultime ore la di, eh, di JP Morgan, Jamie Dimon che insomma quando parla scuote sempre un po' eh, gli animi visto che utilizza delle parole molto dure è stato lo stesso Jamie Dimon che nel 2022 aveva parlato di uragano finanziario e a proposito della crisi bancaria ha dichiarato che ancora non è finita e anche quando eh, sarà alle nostre spalle in realtà le ripercussioni si faranno sentire per anni ecco sei d'accordo? Dunque, io naturalmente riporto quella che è la visione dei nostri analisti sugli episodi che sono accaduti. Per noi è importante eh, comunque guardare ai fatti e abbiamo visto negli Stati Uniti in effetti una situazione dove una banca molto verticale, quale la Silicon Valley Bank, dove per verticale intendo molto specializzata su un settore, quello dei mercati privati, è fallita. E' fallita perché aveva comunque delle caratteristiche anche di requisiti patrimoniali che non sono la norma nel, eh, nell'universo diciamo del bancario, soprattutto in quello europeo dove all'interno dell'Unione Europea ci sono dei vincoli, delle regole più stringenti uh -huh. e questo è un aspetto da considerare. Negli Stati Uniti poi ci sono state altre crisi bancarie, l'abbiamo visto, um, e, e comunque di uh, più piccola dimensione. Il quadro americano è piuttosto diverso da quello europeo dove in Europa abbiamo avuto la, il caso di Credit Suisse che però non è sotto le regole dell'eurozona e in ogni caso le banche europee oggi, quelle diciamo, dell'eurozona, sembrano a dire nei nostri analisti molto più Ben patrimonializzate e ehm, è proprio per anche le regole che ci sono state in grado di ehm, supportare eventuali scossoni. Forse quello che c'è da dire e che la situazione dell'America e dell'Europa dal punto di vista dei titoli finanziari oggi è completamente diversa. Certo. Quindi di questo dobbiamo tenere conto, senza appunto cercare di fare delle generalizzazioni ehm, che magari ci possono portare a delle conclusioni sbagliate. Ecco Sara, proprio perché eh, la situazione è diversa tra Europa e Stati Uniti, negli Stati Uniti, va sottolineato anche il Financial Times, eh, si stanno cercando eh, diciamo, delle fonti alternative le possiamo definire così, comunque degli strumenti alternativi, visto proprio la crisi del sistema bancario e c'è stata in particolar modo una corsa ai fondi monetari. Questo secondo te accadrà anche nel nostro continente, anche in Europa? Noi, nelle nostre analisi dei flussi, non stiamo vedendo questa. Corsa di ritirare i soldi dai depositi bancari per portarli alla, nei, um, a, a, appunto nelle, nei fondi monetari, per cercare, tra virgolette, rifugio nei fondi monetari. Uh, gli investitori europei non stanno prelevando dai loro depositi questo significa che non vedono la banca, le banche come un pro, in, in, a rischio di una crisi cos'è successo negli Stati Uniti? c'è stato un forte rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve e quindi si è cercato dei rendimenti migliori di quelli che offrivano i depositi bancari anche in Europa chiaramente c'è una differenza tra rendimenti dei depositi e dei titoli di Stato ma al momento le nostre analisi sui flussi verso i fondi monetari non ci stanno indicando alcuna fuga verso questo tipo di strumenti anzi al contrario abbiamo visto dei deflussi eh, recentemente. Ecco quindi insomma una situazione che per adesso si mantiene eh, diversa e a proposito ecco di appunto fondi come si sono comportati gli investitori in fondi in questa prima parte dell'anno? Dopo un inizio di anno molto positivo a febbraio eh, diciamo che c'è stato un leggero rallentamento nella raccolta nei flussi complessivi verso i fondi a lungo termine domiciliati in Europa che comunque hanno avuto eh, un andamento una raccolta positiva di circa 22 miliardi di scarsi di euro, sto parlando appunto dell'Europa, i fondi azionari hanno raccolto circa 7,7 miliardi quindi è il quarto mese positivo di fila anche questo è un segnale che gli investitori non stanno fuggendo almeno fino a fine febbraio non stavano fuggendo dai, dal, dagli asset di rischio, i fondi azionari globali emergenti e questo è un dato interessante, sono stati più venduti all'interno della categoria, stiamo vedendo appunto questo interesse verso i mercati emergenti eh, rinascere dall'inizio dell'anno. A livello di fondi obbligazionari abbiamo visto comunque che è proseguito uno slancio positivo nella raccolta eh, e anche in questo caso abbiamo flussi positivi dopo un duemila 22, che era stato veramente da dimenticare anche per questi portafogli, invece abbiamo visto deflussi dai fondi bilanciati e, come vi dicevo, appunto, dai fondi monetari. Eh, I fondi indicizzati a lungo termine hanno avuto una raccolta netta positiva, mh, però inferiore a quelli a gestione attiva. Quello che è interessante notare è che, comunque, le strategie passive sono riuscite ad attrarre capitali un po' in tutte le attività a differenza di quelle attive, quindi, comunque. La, la, la, il reindirizzamento su questo tipo di strategie continua anche in Europa. Benissimo. Ecco Sara, abbiamo eh, affrontato appunto diverse criticità eh, in questo eh, 2023. Beh, di, di criticità in realtà ce ne sono state molte, molteplici, una via l'altra a partire dall'anno della pandemia dal 2020 eh, in poi. Eh, però eh, bisogna dire che insomma tra tutte il, le, le difficoltà c'è anche una notizia positiva che riguarda la crisi energetica perché è iniziata la primavera e noi ecco, siamo usciti dall'inverno. Senza affrontare appunto eh, questa famosa crisi energetica, o comunque contenendo eh, lo scenario più negativo, ci puoi spiegare perché? Sì, la riduzione della domanda da un lato, il boom delle energie rinnovabili e anche gli investimenti aggressivi. Nel gas naturale liquefatto hanno modificato radicalmente il quadro della sicurezza energetica europea negli ultimi mesi. Poi chiaramente abbiamo avuto anche temperature più miti della norma che hanno aiutato e tutto ciò ha fatto sì che comunque i prezzi appunto del, del gas siano, siano scesi anche in maniera, in maniera eh, notevole eh, da un massimo storico dello scorso agosto di 340 euro a fine marzo intorno ai 42 euro eh, sicuramente eh... L'Unione Europea ha, ha cambiato ritmo nel, uh, ha spinto un po' sull'acceleratore diciamo, nella um, fonti rinnovabili e questo è stato una cosa sicuramente positiva. E poi ripeto, c'è stato anche una, un investimento forte nel discorso del gas naturale liquefatto. Um, e quindi oggi uh, l'Europa è sicuramente in una posizione di forza per anche eliminare tutte le importazioni di combustibili fossili dalla Russia entro il 2027, che era un po' l'obiettivo che si era data. Ecco, se dal punto di vista eh, del gas, della crisi energetica abbiamo fatto qualche passo in avanti, ci preoccupa invece, proprio notizia dell'ultima settimana, la crescita del prezzo del greggio a seguito eh, della decisione dell'OPEC Plus di eh, tagliare la produzione. Quindi insomma, anche per quanto riguarda il comparto eh, delle materie prime, eh, le variabili sono davvero tante e eh, come sempre le, le analizziamo poi di settimana in settimana. Sara, io ti faccio un'ultima eh, domanda. Ecco, eh, prima di, di chiudere questo blocco e riguarda proprio le banche centrali perché come sempre sono grandi protagonisti, anche player del mercato e la decisione poi sui tassi di interesse si riflette eh, su tutto, comprese anche la, la situazione della, eh, del, del comparto bancario ecco io in realtà voglio sottolineare notizia proprio di, di questa settimana come un primo istituto eh, abbia messo in scena in realtà un'inversione di tendenza e parlo della banca centrale australiana che ha deciso di prendersi una pausa rispetto alla stretta monetaria. Ti chiedo quindi se secondo il tuo parere può fare un po' da apripista anche eh, per la Fed e per la BCE o se invece le banche centrali americane ed europee attireranno dritto? Lo vedremo naturalmente poi nella riunione dei primi di maggio la Fed ha alzato il, i tassi di interesse il 22 marzo di 25 punti base ed era un rialzo atteso dopo quello che è successo a livello proprio di ehm, crisi bancaria negli Stati Uniti oggi abbiamo un intervallo obiettivo negli Stati Uniti che è compreso tra il, dei tassi di interesse che è compreso tra 4,75 e 5% la BCE ha mostrato comunque un atteggiamento di continuità rispetto al recente passato ha aumentato poi di 50 punti base nella sua riunione di marzo sicuramente ehm, se in passato le banche centrali erano focalizzate eh, prevalentemente eh, sul discorso inflazione e lotta all'inflazione oggi devono tenere conto anche di quello che sta succedendo nel sistema finanziario però pensiamo che eh, sarà una eh, le indicazioni ci arriveranno di volta in volta tant'è vero che anche le opinioni degli analisti su, sui comportamenti delle banche centrali sono contrastanti, c'è cioè chi vede già in realtà una battuta d'arresto, una pausa o comunque addirittura possibilità di riduzione, in particolare negli Stati Uniti, e c'è chi invece eh, rimane ehm, convinto che questa lotta all'inflazione eh, tornerà a essere prioritaria e quindi ci sarà ancora aggressività. Eh certo, eh, lo vedremo presto, insomma, da un lato appunto la lotta all'inflazione, con le previsioni anche della Fed di Cleveland, anche queste proprio delle ultime ore, che parla ancora di un aumento eh, dei prezzi prezzi nel mese di marzo, quindi è un problema tutt'altro che archiviato dall'altra invece la stabilità del sistema finanziario e la lotta anche alla recessione, uno spettro che continua un po' ad alleggiare, anche perché gli ultimi dati ecco, del mercato occupazionale americano fanno segnare eh, i primi, ecco così ci sono i primi segni ecco, di, una, di una contrazione vedremo naturalmente Sara io ti ringrazio come sempre per averci aiutato a fare un po' il punto della situazione, l'appuntamento per eh, il mese di maggio e ti auguro naturalmente anche una buona Pasqua anche a voi, auguri a tutti grazie, ringraziamo grazie. la nostra sala Silana, la resta di Morningstar, eh, abbiamo appunto fatto il quadro della situazione per quanto riguarda il primo trimestre invece adesso restringiamo un pochino il campo temporale e andiamo a vedere come si stanno comportando i mercati in questa eh, mattinata, non è una seduta particolarmente brillante come possiamo notare anche eh, dai nostri grafici con il FUTSI Mib che anzi in realtà è quello che eh, l'indice che perde di più in questo momento lo 0,48% in area 26.896, a ruota segue il DAX meno 0,45% è eh, in negativo anche le Caccaran, la borsa di Parigi meno 0,35% mentre l'unico indice del vecchio continente che riporta il segno più è il 100, la borsa di Londra più 0,22% in questo momento in area 7.320. Questo è un po' il quadro eh, della giornata eh, dal punto di vista economico finanziario ma ci sono naturalmente anche tante eh, notizie direi storiche eh, che arrivano invece dalla politica dal quadro internazionale torniamo e lo facciamo attraverso il sito dell'ansa eh, la, la notizia storica appunto della incriminazione dell'ex presidente americano donald trump che si difende dal suo bunker eh, di Maralago. lago infatti è tornato in florida eh, dopo essersi consegnato alla tribunale di new york per ascoltare i 30 quattro capi di imputazione a suo carico e ha ringato i suoi sostenitori riuniti proprio nel salone del resort che cosa ha detto Trump? Il mio unico crimine è stato quello di difendere l'America e eh, da parte del tycoon non sono mancate parole anche aggressive nei confronti di eh, Joe Biden e della sua ex avversaria Hillary Clinton per l'email gate. A proposito di Biden ha dichiarato vuole la terza guerra mondiale ha tuonato così Trump contro l'attuale presidente USA sostenendo che quando era senatore Biden ne ha combinate di tutti i colori ma in realtà nessuno lo ha mai arrestato come invece sta capitando a lui e a proposito di scenario internazionale ricordiamo anche un altro appuntamento importante eh, della settimana perché eh, domani eh, arriva nella capitale cinese eh, Macron eh, il presidente francese che incontrerà Xi Jinping e sarà anche eh, sostenuto poi da Ursula von der Leyen una visita a questa storica come ha dichiarato anche eh, l'Eliseo il primo viaggio eh, nel paese asiatico di Macron dal 2019 Cina quindi che ritorna al centro eh, della scena come protagonista nel processo di mediazione abbiamo visto nelle scorse settimane il viaggio di Xi Jinping a, a Mosca eh, da Putin eh, per tentare ecco, di trovare eh, una quadra per quanto riguarda anche il conflitto in Ucraina oltre naturalmente a fare il punto sugli accordi economici uh, tra i due paesi e adesso vediamo invece che sono uh, i uh, grandi dell'Occidente a muoversi uh, verso la Cina quindi Macron e von der Leyen comunque con Xi Jinping che si pone nel ruolo di mediatore vedremo insomma se uh, questo ruolo della Cina avrà poi degli effetti concreti sul conflitto che prosegue e a proposito uh, di conflitto in Ucraina ricordiamo naturalmente anche notizia di ieri importantissima uh, l'annessione della Finlandia all'interno del patto atlantico della, della Nato come trentunesimo paese membro una mossa strategica molto importante lo ha definito Stoltenberg non sono mancate le reazioni da parte del Cremlino che ha detto in realtà una mossa che potrebbe complicare ulteriormente il quadro e determinare anche un'escalation del conflitto naturalmente anche questa è una situazione da monitorare passo passo